Ciao a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo in un nuovo video della Pixelmon dopo tanto tanto tempo perché veramente da tanto tempo che non la porto più e io mi sono dimenticato tutto cosa stavano facendo e qua io sto piazzando torce ovunque perché appena clicco qualcosa piazzano le torce e quindi anche qua troppe torce non so, ne sto mettendo veramente troppe ehm come sempre, se vi chiedete come mai ci sono due sbarre sopra e sotto, è colpa del fatto che so, il mio programma di registrazione non registra schermo intero e non so come ritagliare l'immagine, quindi cioè, con il mio programma di editing non lo posso fare. Ehm, allora, cosa è successo? Stavo, tra l'altro qua ci sono già dei Pokémon che sono spawnati. ehm stavo diciamo ecco mi attaccano già quindi è con vedete che ho Charizard adesso che è al posto di di Charmeleon perché ho Charizard beh mi ha attaccato un tipo L'ho ucciso e poi dopo mi ha dato mi ha dato dell'esperienza e così ha livellato volevo farlo in un video ma a quanto pare non ce l'ho fatta, comunque vedo che gli alberi sono cresciuti abbastanza non mi ricordo se c'erano già l'ultima volta in questo video abbiamo già un, cioè in, in off camera ho fatto un po' di di ball e c'è un commo dovremmo provare a questo qua è uno pseudo leggendario quindi dobbiamo provare mi sciotta, Iro di Drago. Proviamo la Ultra Ball. Vediamo se riusciamo a catturarla. Andiamo ancora a cliccare. Aiuto. Ho catturato con Mo. Intanto la mia... Sali di livello, Scorupi. Now go, get go. Ok. Abbiamo catturato con Mo. Oh, GG. E qua c'è un... Jammo o credo no è quello dopo che non so come si chiama e eh, avessimo il pc ci serve il pc quindi se io andassi a cercarmi la ricetta posso ehm, dirvi ehm, eh, intanto charizard esausto cosa? non l'avevo visto Scrooge. intanto è salito di livello allora curiamo i Pokémon, e dobbiamo ah no ce l'avevo il pc mi sembrava che non ce l'avesse. allora partiamo un po' comò, lo mettiamo al posto di explode perché comò è fortissimo generale intanto è al 55 ed è drago lotta Mosse, cordione, pazienza, azione, stramontante, sono, credo che siano delle, armi, delle, delle mosse fortissime. Statistiche: natura impish, felicità 70, dimensioni normale, difesa 171, attacco speciale 106. Quindi, questa natura bussa la difesa e va bene tre cose, allora vediamolo un po' fuori dalla ultra ball e così il nostro comò non si può cavalcare anche se pensavo di si sì. invece ecco questa è una cosa molto utile invece charizard che ecco vediamoli un po' in confronto il Commo è molto più piccolo di charizard charizard lo posso cavalcare ed è spawnato graudon anche qualcos'altro oh, no. non C'ho ciao risardo qui questa roba qua che cavolo è è un mega pokemon ma non so di cosa è un boss raro laggiù c'è una zebra giga enormica e graudon è laggiù proviamo un po' a vedere se riusciamo a fare un po' di esperienza allora con Charizard attacchiamo Absol facciamo ira di drago e lui ci quasi sciotta poi cambiamo Pokémon, mettiamo con Mo perché a questo punto è il più forte della squadra e tanca un po' facciamogli un stramontante che gli fa un botto male Continuiamo, abbiamo buttato giù il tuo Charizard. Ha guadagnato 1500 punti. Il tuo Como ha guadagnato 1500 punti. You want the battle. Charizard è salito di livello. Abbiamo una caramella rara e una absolute. Quindi abbiamo, eh, intanto. You found a keystone. How do you want to keep it? Sì, bene. Adesso noi possiamo Mega Evolvere i Pokémon. Quindi se io avessi, avessi un Absol, potrei ora mica Evolverlo mettendoglielo qua. Tanto se glielo metto a Charizard non cambia niente. Perché lì non è un Absol. Poi Crowdon Visto che oggi ci va bene, prima a catturare anche Crowdon, Curiamo un attimo i Pokémon. Como ci ha già aiutato un sacco. Eh, quindi direi che ci va bene dobbiamo portare su qui lava perché eh, tie è fortissimo cioè è molto bello anche ed è ah, sono ci sono due crowd adesso what dov'è l'altro crowd e là porca miseria gg C'è un nidoran, un Nidorino, un Nidorina, boh, proviamo ad attaccare Graudon, questo qua sembra piccolo. Ok, allora sono ritornato, avevamo curato i Pokémon, e avevamo detto che dovevamo portare, non far salire di livello i nostri Pokémon. Ora allora, qua ci sono delle bacche che saranno della natura, tra cose qua una colorante ore non ci interessa andiamo a posare qualcosa tra l'altro qui abbiamo dei carboni che mi servono ehm... intanto prima sciottare l'arboc tanto sappiamo che, che si può sciottare con il nostro ah, charizard poi adesso come sto dicendo possiamo esplorare bene il mondo usando charizard perché con lui si vola quindi ecco tra l'altro curiamo un po Bisogna togliere l'erba si arriva così poi intanto vabbè non curiamo la posiamo qualcosa qui nelle casse vediamo cosa possiamo ma secondo me non possiamo posare niente perché abbiamo l'inventario pieno prendiamoci questo legno facciamoci una cassa probabilmente l'avevo già pure però boh chissà dove sono finite mettiamola qua per adesso, tanto sono tutte qua temporaneamente Anche questa, poi cos'altro possiamo fare? Avevo detto che livellavo quindi adesso, sicuramente taglierò questa parte dove lo livello farò. tanto vedere poi i procedimenti, come sta andando, approfittandone del fatto che i pokemon di tipo erba si sciottano facilmente. C'è un ricorda mosse. Come vediamo a auto. -vist. Mettiamola al posto di pazienza, poi noble, drago artigli, dobbiamo metterla al posto di guardileone, se non scappassi tutte le volte, poi, questo ci fa schifo cosa, drago è forte, cleaning scale, questo qua secondo me fa un sacco di danno, quindi mettiamolo qua vediamo se c'è ancora qualcosa che possiamo mettere ferro scudo la difesa aumenta Vedo drago anche secondo, secondo me è molto forte però non abbiamo più eh, cos'azione a ah, lui e di nuovo scappato ok. Come. prendiamo qui l'ava Bracere, mettiamolo al posto di fulmine guardo e mi attacca lui naturalmente noi lo facciamo signor ricorda mosse vediamo ciao mettere lama è fortissimo secondo me nel posto di graffio perché avevamo graffio Bracere, fuoco carica raggiunta calda ombra di tipo costo attacco d'ala attacco d'ala che è forte secondo me al posto di rogo denti poi vediamo se c'è qualche attacco di tipo drago drago artiglia al posto di ira di drago tu non scappare vediamo se possiamo mettere ancora poco carica secondo me al posto di piro lancia è anche più forte vediamo poi, Mienfu botta, meditazione, individuazione, brucia pelo, doppio sberna, calmamente, palmo forza, palma forza, posso posto di e qua sì, dobbiamo fare un po' meglio il moveset di tutti, scorupi e questi qua li abbiamo già guardati tutti l'axio scorupi siamo sicuri che tutto poi vabbè ok li abbiamo già guardato abbastanza il moveset Evviva ragazzi, ho appena scoperto che non mi stava registrando l'audio. Perché non me ne va bene una oggi? Non mi stava registrando l'audio così, sta roba devo provare a sconfiggerla. Comunque ho trovato un double adesso ve lo faccio vedere. Cerazione non ci interessa. Tra l'altro è un po' buggato perché non mi ha fatto danno Ma torniamo a casa ho trovato un dabblade adesso vi faccio via, anzi direttamente da qua in generale eh, queste sono le sue mosse statistica ok nulla Difesa le mosse di entrambi i pokemon vanno a ah, segno a segno lì che bussa l'attacco a discapito della difesa e yeah devo farvelo vedere è così Però che questa clip la sto già facendo 4 volte quindi perché continua a succedere qualcosa e spero che questa volta me la, eh, la prenda e poi ho trovato un con video esperienza all che deve essere acceso adesso dovrebbe essere spento quando lo trovi tu clicchi diventa on e se io prendo il mio Charizard mi attacco con qualsiasi Pokémon Se lo trovassi Shotato Il tuo Quilava ha guadagnato 283 punti esperienza E così è anche salito di livello Io non ho fatto niente è andato tutto cioè, in, non, non ho mai, cioè Quilava non è mai entrato in partita Quindi Tutta l'esperienza se l'è fatta tra l'altro ho detto mi ricordo che era un Pokémon che può diventare qualsiasi cosa ma non ho ben capito come intanto l'ho shottato. tutta l'esperienza sta continuando ad andare a lava che devo portare al 36 per farla diventare qualsiasi cosa ah ma fuoco carica al contraccolpo Contraccolpo, eh, non lo sapevo, però è molto forte, vediamo gli altri attacchi forti, mettere lama e direi che è abbastanza forte. L'Arvesta, vediamo se questa volta riusciamo a catturarla senza scottarla, attacco rapido gli fa un botto male. Andiamo a attaccare, prendi proviamo con la Pokémon tanto, ne avevo una di non me ne faccio un cavolo. L'arvesta si è riparato istantaneamente, ok. Anche poche ball, sub ball, non funzionerà mai nella vita, perché non è un tipo acqua, credo. Infatti, rate ball, che ne abbiamo anche uno, Beh, almeno con la rate ball dentro. ho oh, catturato la rivista fortunatamente